Prova di script in Vircadia Aggiungere un suono ad un oggetto Questo è un modello di Dodecaedro Nel Dodecaedro ho aggiunto lo script andando in Create Vedete Dodecaedro, la finestra E Questo script l'ho aggiunto con un link Chiudo e vediamo se funziona ecco ha funzionato riproviamo ancora Ciao!